Ciao a tutti. Oggi prepareremo il centrifugato detox. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchi, sedano, acqua, mele verdi e limone pelato al vivo. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le mele verdi, i finocchi, E i gambi di sedano e facciamo frullare per un minuto, a velocità 10. Adesso con l'aiuto di una spatola andiamo a riunire sul fondo. Adesso versiamo il limone velato al vivo, l'acqua e facciamo frullare per 30 secondi a velocità 10 il nostro centrifugato è quasi pronto andiamola a filtrare con un colino a maglie strette Centrifugato detox. Grazie e alla prossima ricetta.